Salve, benvenuti al nostro video corso Facebook per il business. Io sono Laura e con Cristina, la mia socia, abbiamo fondato Kairos Comunicazione. È un'agenzia che si occupa di supportare aziende e professionisti nello sviluppo della loro comunicazione aziendale. Eh, io personalmente mi occupo di web marketing e social media marketing da un po' di tempo e ultimamente ci siamo resi conto quanto siano aumentate le richieste di consulenza e di supporto nella gestione delle pagine Facebook, tanto che eh, abbiamo pensato di realizzare questo um, mini corso rivolto principalmente ad imprenditori, a liberi professionisti, cioè a persone che possono utilizzare Facebook e che dovrebbero utilizzare Facebook per promuovere la propria attività economica. È un corso base, non è un corso avanzato ma è sicuramente un corso validissimo che ti darà tutte le informazioni necessarie per impostare la tua campagna dall'inizio alla fine per andare a monitorarla e per capire al meglio come funziona lo strumento, cioè come funziona questo social network, che cosa ci può dare a noi dal punto di vista dello sviluppo della nostra attività economica. Quindi andremo a vedere come eh, funziona Facebook e eh, ti insegnerò ad utilizzare la piattaforma di advertising di Facebook che è appunto Facebook Ads. E inizieremo a creare assieme le prime campagne pubblicitarie vedendo i vari obiettivi e le varie specificità dello strumento. Prima di iniziare però è bene capire il contesto nel quale stiamo operando. Facebook è un social network, un social network che ovviamente opera nel web. Il web funziona con delle strategie di promozione pubblicitaria, cioè il web marketing, che sostanzialmente si fondano sull'inbound marketing. Eh, se hai acquistato questo video corso, probabilmente avrai scaricato oh, il nostro ebook gratuito Facebook per il business, eh, rivolto ehm, ad imprenditori liberi professionisti, nel quale facevamo una panoramica generale sul eh, web marketing e sulle strategie che possono essere adottate. Se non l'hai avuto per una qualsiasi ragione, e scrivici all'indirizzo che appare qui sotto e te ne invieremo una copia. Riguardo a questo però voglio dirti alcune informazioni. Facebook è uno strumento di web marketing, uno strumento significa che è un elemento all'interno di un tassello molto ma molto più ampio, del quale per esempio fa parte il tuo sito web, che diventa il motore della nostra strategia di web marketing. Facebook è sicuramente utile e valido, ma rimane uno strumento in qualche modo un po zoppo non completo se viene lasciato a se stesso, se è l'unico strumento che tu utilizzi per la tua visibilità online. Ricordati che il sito è la macchina attraverso la quale tu puoi gestire tutta la tua strategia online, le attività SEO, la pubblicità su AdWords, le campagne di mail marketing, l'acquisizione di contatti, insomma il sito è fondamentale. Facebook è un validissimo ed utilissimo strumento che tu puoi iniziare ad utilizzare da solo e potrai utilizzare da solo sempre al meglio perché più lo utilizzerai più farai esperienza più eh, trarrai delle considerazioni che saranno utilissime per il tuo business perché è anche importante dire una cosa che non esiste una strategia generale totale che vada bene per tutti Tutte le nostre attività economiche sono diverse, siamo tutti imprenditori, ognuno si muove con strategie e metodi differenti. Quindi difficilmente quando partirai con la tua strategia su Facebook troverai eh, la strada giusta, io te lo auguro, ma probabilmente ti renderai conto che tante cose eh, saranno da migliorare e riuscirai a migliorarle analizzando i dati e utilizzando la tua esperienza personale per capire come utilizzarlo al meglio per la tua impresa, perché la forza di Facebook è che ci dà la possibilità di trarre dalla nostra piccola esperienza le nozioni fondamentali per gestire al meglio il nostro business. Il mio non sarà mai uguale al tuo e non sarà mai uguale a quello del nostro altro collega, perché cambia a seconda dei settori, a seconda del tipo di servizio che noi offriamo, ma varia anche a seconda del contesto territoriale nel quale operiamo, del numero dei competitor, di tutta una serie di eh, elementi. Il web marketing, quindi tutto il marketing che in qualche modo nasce e si sviluppa attraverso oh, l'utilizzo del web, quindi il supporto di internet, è un marketing di natura inbound. Eh, quindi un marketing che si fonda sostanzialmente sui contenuti e che si contrappone all'altra classica forma di marketing che è appunto l'outbound marketing, cioè il marketing diretto il marketing che punta alla vendita diretta quello classico, quello del venditore porta a porta quello dello spot televisivo o quello del telemarketing insomma tutte quelle strategie dove arriva qualcuno, bussa alla porta e ci dice vuoi comprare questa cosa, guarda questo prodotto, questo è il migliore, fa questo e fa quest'altro no, sul web non funziona così non funziona così perché è un canale che si approccia alle persone in maniera individuale e completamente differente. Ti dico tutte queste cose perché sono la base della filosofia attraverso la quale dovrai operare all'interno di Facebook non dovrai partire con i tuoi post pubblicitari compra questo mio prodotto compra questo mio servizio guarda questo sconto perché è un tipo di strategia che eh, non funziona bene eh, delle volte non funziona per niente e quando funziona ha dei costi troppo alti per poter portare dei risultati la strategia migliore all'interno del web marketing è sicuramente quella del marketing dei contenuti, del marketing formativo, del marketing che non si concentra più sul prodotto, ma di un marketing che si concentra sulla persona, sul tuo potenziale cliente, facendo percepire a quella persona i benefici del tuo prodotto e del tuo servizio, in modo che sia lui stesso personalmente a rivolgersi a te, perché è incuriosito, perché è attratto, perché si rende conto del valore, del tuo prodotto o del tuo servizio perché tu in qualche modo lo stai, dico tra virgolette, corteggiando. Per operare all'interno del web marketing devi innanzitutto dimenticarti qualsiasi strumento di vendita diretta è iniziare a lavorare su tutti i contenuti che tu puoi dare su tutte le informazioni utili su tutte le attività di supporto che tu potresti eventualmente creare legate al tuo business che sono tantissime è come se tu un giorno dicessi quali sono normalmente le domande che i miei clienti mi fanno mi chiedono questo mi chiedono questo mi chiedono quest'altro bene allora io inizio a rispondere a questo questo e quest'altro in modo tale che possa mettere sul web quelle che sono le normali domande che mi vengono fatte che possono far crescere la mia autorevolezza far comprendere meglio le persone di che cosa io mi occupo intercettare così in maniera anche un po' disinvolta quelle persone che effettivamente possono essere interessate a quel prodotto o quel servizio c'è la differenza fondamentale tra l'accesso ad internet e l'accesso a Facebook parlo dell'accesso a internet per esempio quando ci chiama Google perché dobbiamo risolvere un problema. Noi lì abbiamo un bisogno, quindi entriamo nella nostra barra bianca di Google, scriviamo la domanda e aspettiamo di, eh, il risultato migliore, la risposta migliore, ma abbiamo già un bisogno. Su Facebook invece eh, la strategia è differente, perché le persone accedono su Facebook, non perché vogliono risolvere un problema o perché vogliono comprare qualcosa, Diciamo che il loro bisogno o la loro necessità può ancora non essere sviluppata eh, oppure potrebbe essere in una fase eh, ancora latente o comunque eh, in quel momento lì non stanno cercando la soluzione al loro problema. Uh, però nella loro sezione notizie, nella loro newsfeed, può passare il tuo post pubblicitario che magari guarda caso sta parlando proprio di quel problema che loro avevano. Uh, in quel caso interessati potrebbero cliccare uh, sul tuo post che magari manda al link del tuo sito web nel quale tu parli di quel determinato contenuto o per esempio come risolvere il problema della muffa sui muri, loro sono lì su Facebook che guardano quello che scrivono gli amici e a un certo punto gli appare il contenuto e siccome avevano quel problema in casa ci cliccano sopra le persone possono farlo così, e possono farlo anche in maniera indiretta invece, cioè in maniera diretta accedere direttamente a Google perché hanno il problema della muffa in casa e scrivere come risolvere il problema della muffa sui muri eh, Zango potrebbe per esempio o comparire il tuo sito o perché hai lavorato bene dal punto di vista dell'assEO, oppure perché in quel momento magari che è il periodo particolare nel quale si fanno questi eh, trattamenti eh, nei muri eh, aver eh, improntato magari una campagna di google adwords eh, spero che questa brevissima panoramica sintetica panoramica un po ti possa essere utile per capire come lo strumento sia differente eh, anche perché facebook ricordatelo sempre sempre ogni giorno quando tu ti approcci allo strumento non è una vetrina di vendita non è nato per le imprese eh, non è nato per noi perché ci facessimo pubblicità eh, questo è venuto dopo ho visto il grande successo della piattaforma che comunque è una piattaforma sociale nata per far incontrare le persone per far comunicare le persone per farle interagire per farle scambiare ehm, eh, contenuti per farle avere delle interazioni per farle socializzare attraverso uno strumento differente quindi ricordatelo sempre facebook è un social network le persone lì non vanno perché vogliono comprare, non stanno accedendo su Amazon. Le persone entrano su Facebook perché vogliono, tra virgolette, svagarsi, rilassarsi, magari staccarsi anche un momento dalle solite cose della vita. Quindi la tua strategia di web marketing non può mai prescindere da queste considerazioni. Ti devi approcciare allo strumento, devi iniziare a considerare questa piattaforma come una piattaforma nella quale tu devi entrare in punta di piedi cercando di eh, far crescere il tuo business, rafforzare il tuo brand, quindi il tuo marchio, aumentando la visibilità, cercando di renderlo riconoscibile e soprattutto aumentare la tua reputazione, cioè far aumentare, utilizzare Facebook per far crescere la tua reputazione dal punto di vista professionale. Intendo dire che attraverso Facebook, tu, come ti dicevo prima, puoi dare delle informazioni utili per il tuo business, puoi dare delle informazioni di valore che possono effettivamente servire alle persone e che le persone possono iniziare a riconoscerti proprio perché tu sei quell'azienda che dava sempre quelle informazioni utili. Aranzulla non è nato su Facebook, ma molto probabilmente lo conoscerai, cioè quello che risponde sul web, soprattutto nel campo della tecnologia e dell'informatica, a tutte le domande di come fare a. Ecco, la reputazione che nasce con come fare a, quindi come riuscire a fare qualcosa, visto che oggi eh, il web viene utilizzato soprattutto per rispondere a delle domande e dei bisogni, è una strategia vincente, è una strategia utilissima sicuramente non è una strategia che si può improntare in ehm, 448, ma è sicuramente la strategia migliore eh, perché è quella attraverso la quale tu non dirai a qualcuno compra questo mio prodotto, il mio servizio è migliore, ma saranno le persone che verranno da te perché attraverso la strategia che tu hai improntato, loro ti riconosceranno effettivamente come il fornitore di servizi migliori o il venditore di prodotti migliori.